Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmelone98 che vi dà il benvenuto in questa nuova recensione, The Walking Dead. Oh mio dio, finalmente posso dire la mia su questa serie. Già ne avevo sentito parlare qualche 4 anni fa, avevo anche visto qualche trailer della prima season, ma non mi aveva mai convinto del tutto nel volerla iniziare. Perché, detto sinceramente, la maggior parte dei film o serie tv basate su disastri apocalittici, invasioni di zombie e robe così, non mi hanno mai saputo intrattenere del tutto. Tutto. Anche perché alcuni di questi contenuti fanno abbastanza cagare Tuttavia, a seguito delle insistenze del mio collega Walger Che già dall'anno scorso non faceva altro che parlarmene Con l'aggiunta poi di X-Soldier 7 di Don't Open Dead Inside e d'Armix 99 Ad ottobre ho finalmente deciso di cominciarla E quale singola parola potrei mai utilizzare per descrivere Unbelievable! <susurra> Non ci volevo credere, dopo aver visto Breaking Bad, Lucifer, La Casa di Carta, Stranger Things, The Walking Dead è stata la serie che è riuscita a riaccendere il mio entusiasmo e il mio spirito da cocainomane di serie TV. Vi dico solo che in tre settimane dalla mia prima visione del primo episodio della prima stagione avevo già raggiunto l'inizio della sesta. So perfettamente che ancora la serie non è finita, siamo praticamente a metà della nona, ma volevo comunque parlarne con voi, consigliandovela anche, perché me tantissimo quindi bando alle ciance e iniziamo questa recensione La storia inizia presentandoci Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln, un vice sceriffo che rimane in coma a seguito di una ferita grave riscontrata in uno scontro a fuoco contro un fuorilegge. Al suo risveglio troverà un mondo in rovina, dove i morti a causa di un virus si risvegliano e attaccano i vivi, ormai rimasti in pochi. Da qui in poi avrà inizio la lunga storia di Rick Grimes, un leader che con il suo gruppo affronterà pericoli di ogni genere e dovrà fare di tutto. Per poter sopravvivere Anche se ciò comporterà uccidere delle persone vive In poche parole è così che inizio The Walking Dead E preferirei non approfondire molto la trama Per evitarvi ulteriori spoiler Comunque, sapete cosa mi piace di questa serie? Che non ti dicono nulla Ma proprio nulla di come tutto ha avuto inizio Di come si sia diffuso il virus E di come il mondo sia andato a puttare perché non è quello l'importante. Non ci sono personaggi che ti fanno gli spiegoni, indizi che portano all'inizio della fine del mondo nulla, eh? Irrilevante L'unica cosa che conta È che c'è un apocalisse Ci sono zombie Che ti vogliono squartare la faccia E gente che vuole ucciderti E tu che devi cercare Di non crepare Fine Per il resto Gli episodi sono ben girati E ci permettono anche Di conoscere meglio Quasi ogni singolo personaggio All'interno della serie Anche se Non mancano puntate Che sono del tutto inutili Tipo la sesta puntata Della quarta stagione Incentrata sul governatore Che non è servita A un bene amato nulla E che potevano oppure ridurla a un singolo dialogo, ma oltre a ciò la serie presenta una storia intrigante e ben strutturata. Una delle prime cose a cui ti affezioni guardando la serie sono i personaggi, o perlomeno quelli principali. Molti di essi mostrano delle personalità forti ed interessanti, come il protagonista principale, Rick, un uomo intelligente, carismatico e abile ad adattarsi ad ogni situazione, un vero leader che è stato capace di guidare il suo gruppo, anche nei momenti più difficili. Oderil, un fenomenale balestiere esperto in sopravvivenza e dalle ottime abilità da segugio e cacciatore. E c'è anche Morgan, che ha Ricca al suo risveglio riguardo a ciò che diventa nel mondo, un personaggio da una personalità diciamo abbastanza mutevole, dato che nel corso delle stagioni passa da persona ragionevole ad un assassino spietato per poi diventare una sorta di pacifista, con... Poi tanto di problemi del controllo dell'umore Che per carità è normale che si cambi atteggiamento Durante un apocalisse zombie O che addirittura si finisca per impazzire Ma nel caso di Morgan è un po' più complesso E anche un po' più interessante E poi ci sono tanti altri personaggi Come Glenn, Carol, Carl, Dale, Michonne e via dicendo Ok, sicuramente alcuni di essi presentano una personalità diversa dal fumetto Addirittura non esistono Fanno cose che non farebbero mai nell'opera originale non sono stati approfonditi al meglio Bla bla bla Ma io non sto parlando del fumetto Sto parlando della serie TV E vorrei evitare di far confusione Soprattutto a chi ha intenzione di incominciarla Senza sapere nulla del fumetto E poi anche perché non so quasi nulla Dell'opera originale Non avendola letta Quindi... Ok, visto che abbiamo parlato dei personaggi principali, vediamo adesso di concentrarci sui villains. Sinceramente sono rimasto molto deluso per le prime 5 stagioni e per una piccola parte della sesta, tralasciando la prima che alla fine è una sorta di miniserie ed ha solo lo scopo di introdurre il mondo di The Walking Dead. Nella seconda avevamo come villain Shane, collega e amico di Rick e ci poteva anche stare se non fosse per il fatto che il suo cambiamento è avvenuto troppo in fretta e le azioni che compie sono stupide e fin troppo avventate Mi stupisco di come il gruppo Non se ne sia accorto subito di ciò Forse solo Ashe l'ha avuto abbastanza in zucca Da capirlo prima ancora di Rick Credo Nella terza avevamo il governatore Personaggio piatto Per nulla carismatico E davvero antipatico Mi faceva solo desiderare che finisse la stagione Per tutte le volte che lo vedevo in scena Per non parlare delle due puntate Che gli hanno dedicato nella quarta stagione Davvero inutili Ancora non ne capisco il senso poi che abbiamo? I cacciatori della quarta stagione non sono calcolabili I cannibali e i wolves della quinta e della sesta stagione non ne parliamo Solo dalla metà della sesta abbiamo finalmente dei cattivi che sono dei veri e propri figli di put***a Ovvero i salvatori guidati da Negan che porca puttana. È forse il primo e vero cattivo della serie Un capo eccentrico, carismatico Pazzo, sanguinario, intelligente, furbo e con un certo senso per la teatralità Un personaggio che sa incutere davvero terrore e che ho apprezzato molto nella settima e nell'ottava stagione Ci sarebbe anche un altro gruppo di cattivi che farà la sua comparsa nella nona stagione Che per certi versi possiedono una certa abilità mai vista usare da alcun cattivo nella serie Ma preferirei non dirvi chi sono per non rovinarvi il momento in cui si mostreranno The Walking Dead presenta un'atmosfera e delle ambientazioni davvero originali e ben curate. Città abbandonate, macchine distrutte, strade piene di orde di zombie, gente mossa da istinti egoistici e di sopravvivenza e dal desiderio di sangue. Tutto questo mescolato in atmosfera horror, creepy e thriller. La suspense, nella maggior parte dei casi, è tagliente per nulla banale ed è presente in gran parte delle puntate di The Walking Dead. Cioè, basti pensare solo alla sedicesima puntata della settimana stagione e alla prima della settima per non parlare del fatto che la sedicesima puntata presenta uno dei migliori cliffhanger di tutta la serie tutto questo dovuto anche alla sensazionale interpretazione di Jeffrey Dean Morgan nei panni di Negan Ambarabà Cici Cocco Tre Civette Sul se davvero volete vedere una serie che vi faccia tenere sulle spine, The Walking Dead fa proprio al caso vostro. Ok, mi pare doveroso per poter fare un quadro completo di tutta questa serie TV parlare anche del dente dolente che presenta, la CGI. Sinceramente, in nove stagioni, dopo otto anni di produzione, com'è possibile che non abbiano ancora trovato delle attrezzature o degli operatori specializzati nel settore degli effetti visivi? Davvero ragazzi, ci sono momenti in cui si raggiungono livelli di qualità più scarsi dei film prodotti dall'asylum. Se ci fossero stati obbrovi di questo tipo solo nelle prime due stagioni, massimo anche nella terza, avrei anche potuto capire ma non anche nella nona, porca butta... Non ci siamo per niente Se non altro c'è da dire che la serie non ruota almeno tutta attorno all'utilizzo massiccio degli effetti speciali Anzi, a dirla tutta, a riequilibrare un po' questo problema è l'uso eccezionale del make-up Onestamente parlando, gli zombie, o vaganti se preferite, sono realizzati da Dio La CGI farà comunque molto molto molto molto cagare Ma almeno con il make-up siamo ad ottimi livelli Bene gente, qui finisce la mia recensione su The Walking Dead. Penso che questo non sarà l'ultimo video che farò su questa serie TV, anche perché, come ho già detto, la serie è tutt'altro che conclusa. Inoltre c'è anche da dire che quest'opera è stata anche un punto di ispirazione per molti contenuti legati al cinema o al mondo dei videogiochi. Tipo il film con Will Smith, Io sono leggenda o The Last of Us. Fateci caso, sono molte le analogie legate al mondo di The Walking Dead e parlarne in qualche video potrebbe rivelarsi molto interessante. Magari parlandone anche con qualcuno che è esperto in questo settore Tipo gli stessi Ex-Soldier 7 di Don't Open Dead Inside o Armix 99 Che ne pensate ragazzi? Quindi spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata ai vari social che trovate sempre in descrizione E noi ci rivediamo con un nuovo video Arrivederci!